nel video di oggi voglio fermare l'attenzione sul tema degli stereotipi cercando di fare una riflessione relativamente breve se riesco su questo perché vorrei che provassimo a interagire un po su questo argomento dato che quando si parla di stereotipi spesso se ne parla in senso negativo come se fossero una cosa assolutamente da eliminare a tutti i costi e forse però potrebbe essere utile chiedersi se sia davvero possibile effettivamente eliminare gli stereotipi perché poi anche chi dice di non averne, eh, spesso forse un pochino mente, tutti noi abbiamo dei nostri stereotipi e è impossibile forse emanciparsi del tutto dal fatto di averne perché gli stereotipi sono una modalità semplicistica effettivamente è semplice ed economica di interpretare la realtà che spesso però poi è di, eh, rigidamente precostituita deriva da esperienze magari che non abbiamo vissuto in prima persona e sta lì un po il problema il fatto che siano precostituiti siano rigidi non derivino da cose che abbiamo vissuto in prima persona eh, quello è un elemento che fa sì che a volte portiamo i nostre opinioni, i nostri valori nel mondo nel cercare di interpretare un mondo di cui però non stiamo facendo esperienza diretta e di cui non abbiamo gli strumenti per farne esperienza. Il che non significa che se una cosa l'abbiamo vissuta in prima persona, allora abbiamo capito tutto. Anzi, a volte viviamo le cose in prima persona e ci capiamo comunque, sempre fino a un certo punto. Però intanto vivere una cosa in prima persona ci dà l'occasione di ragionare sulla complessità dell'evento mentre per sentito dire anche il racconto più dettagliato e più eh, eh, pregno di dettagli importanti effettivamente manca sempre della complessità che la realtà avrebbe, avrebbe quando vissuto in prima persona anche tutti quei pezzi che noi non spieghiamo in qualche modo li assorbiamo e quella è complessità che è irriproducibile e non significa quindi che sia fondamentale, che non ne possiamo fare a meno, non possiamo farci un'idea bilanciata senza di quella. Però, intanto, teniamolo in considerazione questo passaggio: cioè che fare esperienza diretta delle cose ha un vantaggio se noi ci mettiamo un pochino di testa e questo non significa che se facciamo questo allora destrutturiamo, eliminiamo tutti i nostri stereotipi, gli stereotipi ce li avremo comunque, fare esperienza diretta delle cose farà sì che ci costruiremo degli altri stereotipi eh, più o meno bilanciati, più o meno equilibrati. Quello che possiamo fare non è tanto toglierceli, perché poi l'idea di mettere la testa e di fermarsi su qualunque cosa, a ragionarci eh, dall'inizio alla fine facendo un ragionamento approfondito è antieconomico, cioè noi non abbiamo il tempo, le risorse, le energie per fare una cosa simile, nessuno ce l'ha. Il problema dello stereotipo non è tanto che è semplice, è semplice eh, ma è che è semplicistico, che è quella lieve differenza, no? Cioè, a volte è proprio completamente infondato e non vede davvero cosa sta accadendo dall'altra parte, il che non significa che da qualche parte quello stereotipo non descriverà realmente effettivamente qualcosa. Però forse non è quello il caso in cui va applicato. È un po' prendere le cose troppo in maniera troppo generale. Però quindi, se gli stereotipi esistono, e se non li si può eliminare è perché il fatto di avere un ragionamento semplice a volte funziona. E a volte è necessario anche, non è che possiamo stare lì ogni volta a partire sempre da capo e a fare ogni volta esperienza delle cose come se fosse la prima volta. Quella roba lì è davvero troppo complessa. Un obiettivo che forse potrebbe esserci utile darci è quello non tanto di non avere stereotipi ma piuttosto di essere consapevoli dei propri stereotipi, cioè cercare di partecipare un pochino al processo di scelta di quali sono quei criteri quelle semplificazioni che vogliamo usare nel fare esperienza della vita, già quello è tutto un altro paio di maniche rispetto al dire delle cose e non accorgerci neanche di stare esprimendo delle opinioni come a volte capita no? per esempio eh, nella sessualità a volte le persone dicono delle cose come se fossero delle ovvietà e poi si scopre che stanno dicendo delle assolute opinioni che non trovano nessun fondamento nella letteratura scientifica però eh, questa cosa succede succede è naturale che succeda perché sono argomenti che noi viviamo in maniera molto naturale molto spontanea e a volte così facendo applichiamo degli stereotipi magari che ci sono stati insegnati ma anche molto in diretta dal, dai parenti dagli amici eh, dalla, dai film da occasioni in cui abbiamo avuto dalla pornografia da occasioni in cui abbiamo avuto occasione di ragionare effettivamente e di a stare in contatto con la sessualità e poi invece vediamo che viverla in prima persona a volte ci pone di fronte degli interrogativi che ci trovano spiazzati. quindi cerchiamo di scegliere ed essere consapevoli perché no di quali sono i nostri stereotipi, provare un pochino di più a fare questa cosa e di non credere troppo alle proprie opinioni, che tra l'altro questo sarebbe per quanto possibile eh, uno di quei eh, segreti, se, se è possibile parlare di segreti, eh, legati alla, alla dotta ignoranza socratica, no? quell'idea del so di non sapere ed è un elemento fondante alla base del benessere psicologico, il fatto del riuscire a non credere troppo alle proprie opinioni, per questo ci permette anche... Di eh, vivere le nostre opinioni con un, un minimo di leggerezza, tale per cui utilizzare lo strumento del pensiero invece che subirlo, che è una cosa fondamentale. E per fare questo, quindi, un passaggio quasi necessario, ma quasi la conseguenza è di, questa, di questa prospettiva è il mettersi in discussione, perché se le nostre sono solo opinioni, allora significa che sono discutibili, magari anche le opinioni degli altri, anche l'opinione di quelle persone che ci sembra che dicono delle cose assolutamente assurde, forse potrebbe avere un senso se ci ragioniamo su, cioè se ci rimaniamo su un po' di più. E questo non significa che dobbiamo essere totalmente disarmati nell'incontro con l'altro. Usare la logica, per esempio, è una buona idea, cioè la logica è uno strumento eh, di razionalità che ci permette anche di ragionare sulla probabilità che certe cose abbiano più o meno fondamento, ci permette di strutturare un pochino un'idea di quello che è l'incontro con l'altro, l'incontro con il mondo Considerando che poi la logica a volte è stata descritta come qualcosa di freddo, di poco emotivo, poco empatico, poco relazionale, quasi come se fosse un qualcosa adibito soltanto ai computer e a tutto ciò che è inumano, che sono questi tra l'altro dei stereotipi sulla logica. La logica non è quella la logica è un tentare di fare dei ragionamenti che abbiano un senso compiuto e che si fondino, si fondino su un qualcosa di vagamente attendibile, che è un un discorso abbastanza diverso dal escludere le emozioni dal ragionamento, anzi, se vediamo che le emozioni sono importanti all'interno di un ragionamento dell'incontro tra esseri umani e tra esseri viventi, forse varrebbe la pena di ragionare in maniera logica sulla propria emotività, invece che non pensare che alcuni pensieri siano inspiegabili o irrazionali, come a volte è stato fatto passare come messaggio. Anche da una parte dell'ambito del, del, dell del, della ricerca scientifica che provava a ragionare su elementi psicologici. E per fare questa cosa, comunque, sempre, sempre per non stare sugli stereotipi, appunto, cercare di confrontarsi con persone che la pensano diverso da noi, potrebbe essere un ottimo strumento. Per esempio io potrei provare a confrontarmi con colleghi che la pensano in maniera totalmente diversa dalla mia e a volte questo può essere anche istruttivo eh, per cercare di approfondire magari alcuni aspetti della propria professionalità, eh, come altre volte invece sancisce e ribadisce certe differenze eh, inarrivabili e insormontabili proprio nell'uso di certi strumenti, ma è importante per quanto possibile cercare di fare attenzione quando si incontra l'altro nel confronto, un po' all'altro e un po' tanto alle proprie reazioni. Cioè una cosa che può succedere è che a volte abbiamo delle reazioni emotive estremamente intense, spesso di disgusto nell'incontro con l'altro che ha opinioni totalmente diverse dalle nostre, e quello, anche se di reazione è uno stereotipo, quello è un po' un problema, perché lo stereotipo altrui, per quanto non sia condivisibile, comunque può avere un suo senso, un suo equilibrio, comunque c'è un qualche contesto in cui quella cosa avrà una sua, almeno relativa validità. E cercare di riuscire a mantenere un contatto con, quella, con la peculiarità di quell'opinione, senza generalizzarla magari come fa l'altra persona, è fondamentale, perché ci aiuta a far sì che la nostra opinione, per quanto eventualmente più corretta, eh, sempre volendo credere di avere ragione, però per quanto eventualmente più corretta, eh, ci permette di mantenere la nostra opinione in un ambito di eh, flessibilità e di non rigidità, che è proprio quello lo stereotipo anche quando sono convinto di idee assolutamente sane e positive come, che ne so, per esempio, un concetto, da pensare un concetto su cui ho difficoltà a trovare punti negativi, come quello dell'inclusività, che è un elemento così importante nell'epoca moderna e contemporanea, l'inclusività è un concetto importante e altrettanto forse è possibile che possa diventare uno stereotipo nel momento in cui pensiamo che tutti debbano stare dovunque forse non è detto che tutti debbano stare dovunque e che esistano invece degli spazi anche un pochino razzisti, un pochino non inclusivi, forse ha un suo senso, come ha senso che in certe situazioni siano la minoranza e non la maggioranza, no? Cioè, perché se no, eh, chiaro, se eh, poi non, non è più il mettere in discussione un'idea che è troppo rigida diventa stereotipata, diventa un... Eh, non prenderà più in considerazione e negare le proprie idee eh, ma come per esempio se io andassi a una convention di armi, viene da pensare eh, potrebbe venirmi un certo grado di disgusto magari su certi discorsi fatti relativi al, all'uso o al possesso di armi da fuoco eh, però quel disgusto parlerebbe di me, non di loro in realtà ci sono determinati contesti in cui avere la possibilità di difendersi anche in maniera intensa, a volte forse eccessiva, ma intensa a volte è sensato, poi è l'estremizzazione forse che va considerata, l'ampiezza del concetto, è lì che sta lo stereotipo. Ma avere uno stereotipo opposto fa sì che siamo noi poi a quel punto a passare un pochino dalla parte del torto nel fare un ragionamento troppo rigido, quindi in qualche modo. Quello che potrebbe essere utile è provare a ricostruire dove abbiamo imparato determinati stereotipi, provare a ragionare da dove arrivano, da quale delle nostre esperienze, da quale familiare, da quale amico, eh, da quale relazione, da quale situazione di vita. Cioè provare a ricostruire dove abbiamo imparato quella modalità di ragionare e di quella deduzione che abbiamo fatto e quando impariamo questo, quando ricostruiamo questo, già lì ci si apre ulteriormente una possibilità e uno strumento per mettere in discussione quella convinzione cercare di fare questo quindi può essere utile e magari perché no vorrei che per fare un qualcosa di un po più interattivo come succede quindi a volte nei contenuti video eh, potrebbe essere interessante se nei commenti a questo video le persone magari eh, qualcuno se la sentisse di scrivere quello che è un suo stereotipo che poi nel tempo eh, ha visto non essere più fondato come pensava, no l'ha messo in discussione. Per esempio inizio io con un, eh, uno stereotipo che, per esempio, con cui sono abbastanza cresciuto, eh, che è l'idea del fatto che le persone competenti e acculturate eh, poi debbano essere un pochino eh, ostili o che l'ostilità corrisponda a un certo grado di cultura, eh, quando poi questo era chiaramente uno stereotipo eh, imparato in un determinato contesto e in realtà quello che forse ne era più vero non è tanto che essere acculturati necessiti di ostilità ma forse era il fatto che eh, potrebbe esserne più opportuno de dedurne che alcune persone per quanto acculturate, sono un po' stronze e questo forse è una interpretazione più ragionevole più estesa più flessibile eh, visto che poi un po di gentilezza non fa mai male però quindi quello per esempio era uno stereotipo e negli anni nel tempo è stato messo in discussione ma ce ne sono davvero un'infinità di possibili stereotipi e vorrei che provassimo a eh, metterli un po nero su bianco a scriverli a condividerli perché condividere i nostri possibili errori di apprendimento di ragionamento magari può essere sia utile per noi quando li esplicitiamo sia utile per gli altri quando li leggono e quando quindi mettono in discussione loro ok eh, questo è tutto eh, io sono valerio celletti ci vediamo al prossimo video